Allora, eh, ovviamente intervengo di nuovo eh, per dire una cosa, che eh, nel piano industriale di Ama sono dette molte cose di questo, di questo ordine del giorno e in realtà eh, vedo che gli attacchi che vengono fatti dalle opposizioni eh, non vanno a toccare un elemento chiave, se ama ah, è indebitata è indebitata per il gran numero di stipendi che vengono pagati agli amici degli amici che sono stati eh, assunti in questa azienda e non, certo problema, e non è certo il problema di due persone intervengo anche per dire un'altra cosa per quanto riguarda il terreno di casal Celce, quel terreno è in uso a roma capitale io prima o in detto di, di proprietà, è in, è in uso, per cui è legittimamente si può fare il lavoro, il lavoro che eh, stiamo programmando di fare. Grazie.